Sabato 16 dicembre a partire dalle ore 10:30 presso il Cineteatro Odeon di Mistretta si terrà il convegno intitolato Archeologia, ambiente e turismo: l'impegno del Club Lions Mistretta Nebrodi per la valorizzazione comunitaria del territorio, organizzato dal Club Lions Mistretta Nebrodi in collaborazione con l'Associazione Culturale Restart e con il patrocinio del Comune di Mistretta. Al convegno relazioneranno diverse figure sociali e professionali operanti a vario titolo nel mondo dell'archeologia che presenteranno il distretto dei Nebrodi occidentali, nei suoi più rappresentativi beni culturali ed ambientali, sia terrestri che marini, disseminati all'interno del Parco dei Nebrodi, principalmente tra i comuni di Caronia, Santo Stefano di Camastra, Mistretta e Tusa. Si parlerà di turismo e sviluppo del territorio domani in un incontro che si terrà a Mistretta. Sabato mattina questo incontro a Mistretta, quali sono le finalità di questo progetto? Le finalità sono quelle di fare un po' il quadro della situazione in maniera unitaria e completa delle eccellenze ambientali, archeologiche, artistiche e architettoniche che abbiamo perché purtroppo spesso ci facciamo la guerra di paese o addirittura di quartiere, e invece il territorio dei nebrodi e di occidentali è unitario, come ci insegna l'archeologia. Quindi questa è la premessa. Poi la finalità è quella di innescare un dibattito tra le varie componenti della società, dai privati alla scuola ai liberi professionisti, a chiunque abbia delle idee per promuovere in sinergia questo territorio. Noi approfittiamo anche delle vostre telecamere per invitare tutti quanti i privati cittadini o le associazioni, in primis gli amministratori, gli operatori del turismo, i liberi professionisti come architetti, ingegneri, archeologi, storici dell'arte, guide turistiche, semplici appassionati, storici, chiunque abbia a cuore i beni culturali ed ambientali eh, dobbiamo restringere il campo, quindi diciamo da Tusa quantomeno a Caronia Capizzi in questa fase, poi magari estenderemo il campo, infatti ad una prima fase di relazione vera e propria una parte di dibattito aperto per chi avrà dei suggerimenti, delle osservazioni, perché no anche delle critiche, purché siano costruttive. Per rilanciare questo territorio perché, eh, come dice il titolo, ambiente, archeologia, turismo, secondo noi l'unica via per avere una riqualificazione è quella di puntare sulle cose che già si hanno senza cercare industrie, servizi o uffici di nuova apertura. Ci sarà il padrone di casa, il sindaco della città di Mistretta, l'avvocato Liborio Porracciolo e il presidente del Club Alliance Mistretta Nebro, il dottore Nicola Marinaro, che ringrazio per la fiducia che ha riposto in me seguiranno quattro relazioni tematiche due le farò io e una Francesco Saverio Modica e l'altra Filippo Giordano sulle eccellenze archeologiche ambientali di Mistretta, di Santo Stefano, di Caronia e di Tusa poi ci saranno due approfondimenti tematici molto interessanti fatte una dal dottor Davide Gori che parlerà di archeoestronomia sul Tempio di Diana della Rocca di Cefalù e una del dottor Emanuele di Giampaolo che parlerà delle nuove tecnologie di fruizione, dei beni culturali a finalità turistiche, perché lui viene dalla eh, favorevole esperienza di Bonpietro, che è sicuramente è un piccolo centro non migliore dei nostri qualitativamente, che però si distingue negli ultimi anni per il MAV, il Museo di Archeologia Virtuale. Quindi vogliamo portare questi esempi virtuosi. E poi, come detto in chiusura, chiunque, dirigenti scolastici, liberi professionisti, gli amministratori vorrà prendere la parola, sarà ben lieto, saremo ben lieti di ascoltarli anche perché è nostra intenzione da qui a qualche tempo poi pubblicare gli atti di questo convegno.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 che avranno il compito di presentare in maniera sintetica ma al contempo esaustiva il distretto dei Nebrodi Occidentali nei suoi più rappresentativi beni culturali ed ambientali sia terrestri che marini disseminati all'interno del Parco dei Nebrodi principalmente tra i comuni di Caronia, Santo Stefano di Camastra, Mistretta e Tusa coinvolgendo anche le massime autorità politiche, civili, militari e religiose del comprensorio che abbiano al cuore il rilancio di questo territorio. La Kermesse culturale è da intendersi come un primo, e fondamentale momento di incontro e di confronto tra le varie componenti della società in cui ciascuna possa dire e soprattutto fare la propria affinché il territorio tirrenico nebroideo possa avere un riscatto e uno sviluppo attraverso la conoscenza, la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione, la promozione, la fruizione la divulgazione dei nostri beni culturali ed ambientali intesi e utilizzati. Finalmente come volano per attrarre, per produrre turismo. Tutte le associazioni, i professionisti dei beni culturali ed ambientali, gli operatori del turismo, gli insegnanti, gli studenti e i cittadini nebroidei, tutti sono invitati a partecipare.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 Cioè, il, la parte di territorio de Nebro, di Nebrodi dove risiede il club, è, diciamo, parte, si parte da Mistretta, Caronia, Santo Stefano, Motta da Fermo e così via, tutti questi paesi. È importante, io credo che sia eh, una iniziativa importante perché è assolutamente necessario occuparsi, appunto, come dice anche il titolo del service, perché è un service lion, la valorizzazione comunitaria del territorio. Noi mh, siamo convinti, eh, dopo aver ascoltato anche del, degli esperti, anche esponenti della società civile, che l'unica strada possibile per uno sviluppo della nostra isola e in particolare del nostro territorio sia il turismo. Perché eh, il turismo è quello che può portare gente da fuori, mm, eh, noi abbiamo l'esperienza di Tusa, della Marina di Tusa, che per il terzo anno ha avuto la bandiera blu e che vede ogni anno una, un la presenza di un grosso turismo che viene da fuori. Ecco, noi vorremmo che tutti, tutto il territorio dove appunto risiede il club diventi Così, Ma non solo sul mare, anche all'interno eh, l'ambiente, i territori, i parchi, tutto quello che abbiamo, che è, devo dire trascurato, molto spesso trascurato. E quindi noi vogliamo rilanciare sia la conoscenza di questi settori che poi, se possibile, farli diventare una fonte di reddito per questo nostro territorio che ne ha proprio bisogno. Abbiamo anche delle prove che sono diffuse nel territorio, ma alcuni privati che hanno valorizzato i diciamo, loro beni eh, riescono a richiamare tantissimi turisti dall'estero, so che vengono dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra, ma sono dei privati. È bene che questo avvenga a livello collettivo diciamo, comunitario almeno un anno se non due anni di, eh, eh, di durata della presenza del, eh, del Club Lions e, e nel, nell'arco di questi due anni sono prese moltissime iniziative proprio che puntano a valorizzare territorio ambiente e spingere un turismo qualificato. Diciamo. Un primo step qui a Mistretta per poi continuare sì. comunque eh, più avanti col poi tempo. Continueremo A Caronia per esempio dove esistono dei beni archeologici molto importanti, per esempio c'è una cisterna romana che pare sia la più grande conosciuta che ci sia in Sicilia, ma è sempre coperta di rovi, coperta... allora bisogna riportarla alla luce e la stessa cosa vale anche per Mistretta dove ci sono dei beni che vanno riscoperti e comunque ehm, attenzionati dalle autorità diciamo, che ne facciano, le facciano diventare obiettivo di un turismo preparato, quindi bisogna predisporre il tutto perché Fuori si conosca che cosa abbiamo in, questo, in questa parte di territorio dei Nebrodi, che è quello del club Lions di Mistretta Nebrodi. La nostra zona, quella nebroidea, a mio avviso non è vocata né a grandi infrastrutture, né a grandi impianti industriali, né al terziario spropositato. Quindi l'unica cosa che noi abbiamo già, che per ogni tanto dimentichiamo di avere e ce l'abbiamo sotto i piedi, è proprio la bellezza che ci hanno lasciato i popoli precedenti lasciandoci tracce archeologiche queste tracce archeologiche sono inserite in un ambiente e i nebrodi dal punto di vista paesaggistico non, hanno, eh, non temono paragoni e il turismo noi non ce ne accorgiamo ma indirettamente in maniera spontanea comincia ad esserci eh, sia quello enogastronomico, sia quello religioso, penso ad esempio al santuario del letto santo di Santo Stefano di Camastra ma anche alla semplice curiosità a me nelle ultime due settimane è capitato di incontrare persone che non sono mai state a stretta che sono curiosi di conoscere il cane Polpetta, quindi per fare un esempio anche banale, eh, i nostri centri se fossero promossi alla maniera adeguata, eh, noi non, avrebbe, non avremmo lo spazio e il modo di accogliere tutti i turisti che meritiamo di avere. Eh, purtroppo i mestieri non si improvvisano, noi non siamo strutturati, culturalmente a fare turismo, stiamo imparando adesso e qualche modello virtuoso c'è, infatti oggi ho voluto fortemente il sindaco di Tusa, l'avvocato Angelo Tudisca perché obiettivamente bisogna riconoscere a Tusa che per questi tre aspetti, quello archeologico con Alesa, quello ambientale con il bosco di Tardara, la spiaggia insignita della bandiera blu come comune fiorito, anche il turismo che c'è anche indirettamente, spontaneamente per fiumare ad arte, dico a pochissimi chilometri da noi un esempio virtuoso c'è, ma anche lì se ci ragioniamo è nato in maniera spontanea perché quanti hanno avversato all'inizio Antonio Presti con Fiumara d'Arte quanti hanno intuito la valenza di Conidea nel sito di Santa Maria delle Palate o le eccellenze ambientali che ci sono, quindi noi dobbiamo solamente cercare di sederci tutti insieme, oggi l'intento è quello di fare rete tra i vari comuni, non vogliamo fare la lotta non solo di, di, da città a città ma addirittura da quartiere a quartiere e fare delle strategie ragionate per il rilancio del territorio in maniera unitaria. I Lions sono i primi a riconoscere che spesso hanno fatto degli eventi per e tra Lions, invece così eh, si esce allo scoperto, si incontra la comunità in senso lato, dal mondo della scuola ai liberi professionisti, eh, dall'associazionismo agli amministratori degli enti locali, eh, appunto per fare una strategia comune. Il convegno, come ha detto il presidente Nicolò Marinaro, è solo il primo punto di questo progetto, che prevede poi delle visite guidate con delle guide abilitate. E per questo, oggi mostreremo delle slide, ma poi sarà il bello andare sui luoghi a conoscere e a toccare direttamente con mano queste eccellenze che noi abbiamo. È prevista anche una serie di simulazioni di scavo nelle scuole all'Istituto Comprensivo Tommaso Aversa per i ragazzi, e addirittura la rievocazione storica di un simposio. Alla maniera antica, quindi con cibi realizzati con materie prime e tecniche tipiche dell'antica Roma, su ricette trovate e riproposte nell'antica Pompei e con abiti d'epoca e con stoviglie fatte in terracotta alla maniera degli antichi romani e poi una pubblicazione finale che comprenderà tutti questi passaggi, quindi gli atti del convegno, le visite guidate, le simulazioni di scavo e il simposio affinché chi non sarà presente fisicamente a queste. Eventi anche in futuro potrà veicolare quello fatto dal club Lions Mistretta Nebrodi, a cui va riconosciuto un impegno veramente per il rilancio di questo territorio che non è comune. Già questa carta che del 1684 ci dà un'informazione, ovvero che Santo Stefano non si trovava nella posizione in cui la conosciamo oggi, ma si trovava più in collina. E per farvi capire quanto sia interessante una carta, qua c'è una località che assieme ad un'altra, questa è Nomai e qua invece c'è Erbita, non sono state ancora localizzate. Quindi è uno sprone per chi è in platea, soprattutto per i più giovani, noi spesso ci eh, entusiasmiamo per Atlantide che è scomparsa, ma noi abbiamo due città probabilmente da localizzare nel nostro territorio da ricercare. Veniamo a Caronia, noi genericamente parliamo di archeologia, l'archeologia è fatta da tantissime sottobranche, una di queste su cui mi voglio soffermare è la numismatica, perché purtroppo negli antiquari e nei musei della nostra zona le monete sono contate, in certi musei non ce n'è nemmeno una, quando sappiamo che le monete erano molto diffuse, circolavano e avevano e hanno una valenza molto importante, che non è quella del valore intrinseco proprio perché una moneta de, di bronzo del genere assicurandola non supera i 35-45 euro però ha un valore storico e antropologico e culturale interessantissimo se consideriamo che questa è stata emessa da Caronia che si chiamava Caleacte, che ha la testa di Atena al dritto e la civetta che è il simbolo di Atene stesso e di Atena al rovescio quindi Caronia che oggi dal punto di vista archeologico non è considerata tra le eccellenze, aveva un gemellaggio culturale con Atene, perché noi spesso abbiamo sentito la storia che questo era un territorio frequentato, fondato dai siculi, è vero in parte, però la presenza greca è predominante, come ci dice anche la leggenda, la scritta della eh, moneta che in greco dice calactinoi, quindi dei calactini, lo dice in greco. Il greco che parlavano a Calacte nel v quarto secolo a.C. era il greco che parlavano a Siracusa, da Kragas, piuttosto che a Crotone, se non nella stessa Atene. Noi spesso questo ce lo dimentichiamo. Lo dico anche soprattutto per i più piccoli, un'altra branca molto interessante dell'archeologia è l'epigrafia, lo studio di tutte le superfici scritte o con il colore apposto, è famosa Pompei per tutte le scritte che ci sono ad esempio e là si sono conservate per ovvi motivi, ma sono più eh, comuni quelle incise, quelle graffiti, questo è un cippo di Quinto Cecilio Metello. Quindi qua invece già siamo nella fase romana perché Caleactè, come tutte le altre nostre città, alla fase greca vede una Florida fase romana. Una breve panoramica, invito anche però quando sarà possibile, perché dobbiamo dirci la verità, eh, alcuni siti non sono accessibili attualmente, e qui va il mio rimprovero agli enti che la gestiscono qua siamo incontrati a Pantano nella zona costiera di Marina di Caronia Punta Lena per chi bazzica più il mare dove è stato individuato il quartiere portuale dell'antica Calè Actè i greci la chiamarono Calè Actè i greci sottolineo perché Calè vuol dire bella e Actè ha la doppia valenza costa sì ma anche promontorio e se guardate Caronia dalla marina è sia costiera che collinare, quindi i greci ci hanno azzeccato anche nel nome. E siccome il commercio predominante era quello che si faceva per mare, il quartiere portuale è stato individuato anche con delle anfore particolari. A ridosso di quel, eh, di quel quartiere, che comunque comincia nel V secolo a.C., siamo agli albori, Caleacte eh, ufficialmente viene fondata nel 447 a.C. da Ducezio. Ci sono delle preesistenze successive, questa è una bellissima cisterna di età romana in cui insistono poi, se guardate nel piano delle sepolture, perché spesso in archeologia, per non dire sempre, c'è sovrapposizione cronologica e culturale, delle sepolture di epoca bizantina quando la cisterna non era più utilizzata. Questi sono argomenti di cui abbiamo parlato spesso anche in passato e mi auguro che questo convegno possa migliorare la consapevolezza in ognuno di noi delle potenzialità di questo nostro territorio, un territorio particolare, ricco di, di, di, di paesaggio, di ambiente, di bellezza che va necessariamente valorizzato e per essere valorizzato Ecco che il ruolo dell'archeologia, della presenza di siti archeologici nella nostra zona è assolutamente un valore aggiunto ed è importante per integrare il turismo tradizionale ad altre forme nuove di turismo che possono attrarre visitatori nel nostro territorio. Quindi un convegno ben organizzato con un pubblico molto qualificato e attento con la presenza eh, di giovani quindi complimenti al Lions al suo eh, presidente eh, dottor Marinaro per l'organizzazione di questo convegno ce ne vorrebbero oh, tanti di questi convegni perché parlarci gli operatori eh, tutti coloro eh, i quali hanno un ruolo, sono interessati allo sviluppo del territorio è utile eh, per, non solo per un confronto per un dialogo ma anche per Creare nuove idee eh, di crescita e di sviluppo della, della nostra terra. Archeologia, ambiente e turismo in sinergia possono. E sovalcare quello che è il gap infrastrutturale che c'è magari in questi territori per dare un impatto celere e un turismo che possa raggiungere più facilmente queste zone e questo è il grande limite del nostro territorio quello di non essere facilmente raggiungibile e le vie di collegamento all'interno del nostro territorio non sempre sono praticabili o agevoli e quindi questo è un limite certamente per la conoscenza per le visite eh, per la possibilità eh, per il visitatore eh, di eh, poter eh, individuare itinerari turistici che eh, siano di, di, di proprio interesse. Eh, dobbiamo superarlo, dobbiamo fare in modo che la zona dei nebrodi eh, ci si venga più facilmente, ci si arrivi più facilmente eh, e quindi la vecchia storia dei, del doppio binario, l'autostrada che sono ridotte in una maniera veramente indicibile e la, la, la presenza di uno scalo aeroportuale sarebbe certamente utile, fatti di cui abbiamo sempre parlato e su cui dobbiamo certamente lavorare. Tuttavia, tuttavia questo territorio offre veramente delle, dei siti, dei luoghi, dei borghi, anche rispetto alle tradizioni, alla storia, alla cultura, all'aspetto anche dell'artigianato locale che sono assolutamente interessanti ed attrattivi. Ritengo che ci siano tutte le condizioni perché in, sui Nebrodi eh, si possa eh, avviare una stagione di turismo alternativo rispetto a quello tradizionale, e eh, parlo di turismo eh, religioso culturale, ambientale di turismo enogastronomico eh, di turismo relazionale che sono tutte forme di turismo che interessano soprattutto eh, le persone i viaggiatori più esigenti più raffinati eh, ai quali noi dobbiamo dare eh, delle risposte risposte più precise in termini di accoglienza ed è quindi nell'accoglienza nelle piccole cose che dobbiamo migliorare è perché è poi i, i, i visitatori valutano, hanno la misura della, della qualità. Del, del, del loro soggiorno dall'accoglienza dall e dall'ospitalità e dall'organizzazione dei servizi sul territorio. Il, il governo regionale deve assolutamente assecondare tutto quello che viene organizzato e, e la capacità di sintesi, di, di, di, di, di capacità di coalizzarsi da parte eh, del territorio. Per offrire alla Regione e quindi alle fonti di finanziamento che vengono soprattutto eh, dal, dall'Europa dei progetti che siano assolutamente validi e condivisi, quindi il compito della Regione è solo questo, di, eh, di assecondare, consigliare, partecipare grazie all'esperienza dei loro eh, funzionari, dei loro dirigenti ai tavoli tecnici, alle cabine di regia che devono formarsi all'interno eh, del territorio ed insieme capire quali sono le linee strategiche che devono essere progetti assolutamente integrati per il nostro territorio. Eh, ritengo oh, che il Presidente Musumeci con la sua squadra in questo senso possa dare una svolta, possa un po' come dire, rivitalizzare la burocrazia regionale che è il grande limite eh, purtroppo eh, che ostacola eh, un'accelerazione della crescita eh, sul nostro territorio del dal punto di vista del turismo La prima volta diversi anni fa ho letto questo passo della storia di mistretta narrata da antonino pagliaro bordone ho pensato che l'autore del libro che stavo leggendo avesse esagerato a descrivere i fatti successivamente avendo modo di leggere diversi autori classici dell'epoca i quali fra di loro concordano su quello storico episodio mi sono convinto che in pratica quel fatto accade realmente, anche se all'epoca il nome della città non era ancora mistretta, bensì mitistrato. L'episodio di cui si parla avvenne durante la prima guerra punica che si combatté in Sicilia fra l'esercito romano, determinato a conquistare la Sicilia, che all'epoca era in gran parte occupata dai cartaginesi, compresa Mitistrato. Nel 261 a.C. l'esercito romano tentò di conquistare Mitistrato senza riuscirci. Due anni dopo, l'esercito romano tentò nuovamente l'impresa, assediando per ben sette mesi la città e ancora una volta non vi riuscì. Tuttavia, il lungo assedio causò fame e disperazione agli assediati. La difesa della città fu possibile in virtù della presenza in loco di un presidio di cartaginesi, i quali avevano tutto l'interesse militare a non cedere e anche, a quanto scrivono gli storici, per la presenza di alte e robuste mura che cingevano l'abitato arroccato alle falde di un monte. Durante l'inverno i romani abbandonarono l'impresa, ma ritornarono nella primavera successiva. Gli storici classici narrano che al terzo assedio il popolo di Mitistrato, stremato dalla fame e abbandonato nottetempo dai cartaginesi, si arrese aprendo le porte della città all'esercito romano, sperando di venire graziato. Ma fu vana speranza, poiché l'esercito romano passò a ferre fuoco città e cittadini, facendo prigionieri i più giovani col preciso obiettivo di venderli come schiavi, considerandoli bottino di guerra, così come allora si usava. Di dove geograficamente fosse collocata il magistrato, nessuno degli storici di allora fa menzione, limitandosi a riportare che essa era posta nell'interno della Sicilia, ovvero lontano dalla costa. Di certo si sa che tale città nel 340 a.C. coniò diverse monete di cui oggigiorno esistono pochi esemplari un paio dei quali si trovano nel Museo Manoralisca di Cefalù e un paio nel Museo archeologico di Palazzo Tasca a Mistretta. Nonostante nessuno degli storici classici Filisto, Diodoro Siculo, Olivio e diversi altri abbiano esattamente descritto il punto della Sicilia dove fosse allora posta la città di Mistrato, e certo il fatto che dopo l'invenzione della stampa, avvenuta ad opera di Gutenberg nel 1455, negli immediati secoli successivi, molte opere enciclopediche scritte in Francia, in Spagna, in Inghilterra, in Olanda e, e ovviamente in Italia, e molte mappe dei più noti geografi europei associarono il sito di Mitistrato a quello di Amestratos, riconducendo l'allocazione geografica al sito topografico di Mistretta. L'abbate Vito Maria Mico, storico catanese di chiara fama, vissuto fra il 1690 e il 1760, autore del primo dizionario storico della Sicilia, del quale si narra che abbia Personalmente girato per i paesi, descrivendone lo stato in cui si trovavano, in tale sua opera associa la triade topografica Mitistrato Amestratos Mistretta e nel descrivere la cittadina racconta che fossero ancora visibili i resti di antiche mura di cinta della città. Fino alla fine del XIX secolo. Quindi la grande maggioranza degli storici e dei geografi europei ebbe concorde parere sul fatto che le origini storiche di Missetta trovassero radici nell'antica amministrato, evidentemente perché tale informazione si era in origine verbalmente tramandata lungo il corso dei secoli e con l'invenzione della stampa fu trascritta nelle enciclopedie, nei dizionari e nelle mappe geografiche. Ho fatto una scelta sin dall'inizio dell'insediamento, cioè mentre tutti parlavano del cambiamento io l'ho voluto realizzare in maniera concreta, quindi facendo delle scelte totalmente radicali che in passato venivano sempre predicate ma mai attuate da nessuno. Ho sperimentato queste convenzioni con le università francesi per il rilancio del sito archeologico da mi riferisco all'università di Amiens e all'università di Poitiers, che hanno subito avuto un riscontro anche a livello locale perché subito dopo siamo riusciti a concludere delle convenzioni anche con l'Università di Messina e con l'Università eh, di Oxford. Pensate che noi quest'anno il nostro comune durante il periodo di giugno-luglio era un crocevia di studenti sia italiani che stranieri che diciamo, in tutti i in dire forse in tutta la Sicilia, in nessun posto si è avuta una presenza così numerosa da parte di studenti nel sito archeologico di Alesa. Ed è stato fatto in maniera virtuosa, nel senso che il comune non ha fatto alcun investimento economico se non 8.000 euro e la ricaduta invece è stata sia a livello di aumento di presenza nel sito archeologico sia per quanto riguarda anche la presenza di operatori culturali è invece stata notevole. Questa è la dimostrazione che anche con poco si può riuscire a creare un'economia di scala a 360 gradi. Quindi diciamo l'archeologia adesso a Tusa è rilanciata, adesso dobbiamo aprire in collaborazione col museo anche il un centro di documentazione a Castello di Tusa mentre nel sito archeologico andremo ad aprire una stanza dove verranno esposte tutte diciamo, le epigrafi che sono state trovate nel nostro sito La squadra quindi con questi comuni e per far sì che il turismo non venga solo esportato ma venga anche importato, che si venga qui sul territorio per far sì che si possano anche apprezzare realmente con i propri occhi quelle che sono le bellezze architettoniche e archeologiche ma io credo che la politica che noi abbiamo attuato già sta avendo i primi i primi riscontri. Vi porto l'esempio, noi da quando già dal primo anno che abbiamo avuto il riconoscimento bandiera blu con eh, dati oggettivi abbiamo aumentato il turismo. Il primo anno del 38%, il secondo anno del 42%, con ricadute anche occupazionali, nel senso che sono state create tantissime nuove posteletto, abbiamo creato nuovi ristoranti, anche perché abbiamo puntato anche all'enogastronomia, un'enogastronomia di qualità grazie anche all'impegno della condotta slow food. Quindi tutto questo fa sì che il turismo nei nostri comuni si può fare. Adesso abbiamo un'altra grande sfida, che è la sfida quella di destagionalizzare. Infatti noi pensiamo già, abbiamo già in programma di realizzare nelle quattro stagioni delle quattro feste fatte da più giorni, in maniera tale diciamo, da far sì che la gente sappia che a Tusa eh, si organizzano delle attività che vanno a puntare sia l'aspetto culturale, quindi con visite guidate, ma sia l'aspetto econo, eh, enogastronomico con, eh, realizzando delle locande che vanno a premiare e a desaltare quelli che sono tutti i prodotti di qualità presenti nell'intero comprensorio. Allora, ritengo che eh, questo modus agente da parte dell'amministrazione di Tusa abbia anche delle ricadute anche nei comuni limitrofi. Devo dire che già noi come amministrazione siamo state prese ad esempio perché la nostra non è solo l'amministrazione di Angio Tudisca, ma è l'amministrazione di tutti i cittadini di Tusa perché le associazioni, i consiglieri comunali, i dipendenti sono sentite parte integrante di questo sistema Tusa che viene preso a modello. Ma devo dire che anche nel comprensorio tutto ciò viene ad essere oggi compreso infatti noi abbiamo creato questo sistema a 360 gradi che ha fatto sì che i campanili non, sono, non servono per mettere delle bandiere per dire uno è più bravo dell'altro ma le stiamo utilizzando per poter vedere lontano e quindi noi vogliamo salire in tutti i campanili perché per me quello che viene fatto a Mestretta, a Castelduce, a Pettineia a Motto e a Santo Stefano ha sicuramente una ricaduta anche su e se riusciamo finalmente a fare questo ulteriore cambiamento che è un cambiamento di mentalità ed è un cambiamento territoriale a 360 60 gradi, credo che questa fascia di territorio può diventare un'eccellenza così come lo è diventata la spiaggia di Castello di Tusa con bandiera blu e con l'operato di Antonio Presti di Fiumara d'Arte. Comincia a studiare Alesa, è la cosiddetta tabula lesina. Eh, erano indicati tutti i lotti che da fuori le mura arrivavano fino al fiume Aleso. Mi permetto di sottolineare la vocale finale di questa parola perché impropriamente si sente eh, dire qualcosa che non si dovrebbe dire. Eh, prima all'inizio vi ho detto che io punto molto sulle parole è inappropriato dire Valle dell'Alesa, scusatemi, bisogna dire Valle dell'Aleso perché il fiume è al maschile, come io dico Simeto e dico altre cose, dico Aleso se intendo la valle in cui scorre il fiume, se poi intendo invece la città basterebbe dire consorzio o altre cose della valle di Alesa perché noi non siamo a Milano, non è che diciamo la Luisa, la Marianna, la Alesa, quindi di Alesa, consentitemi, siccome ho pure fatto l'amministratore le carte dovrebbero camminare giuste. Numismatica d'Alesa non basterebbe tutta la mattinata, vi faccio vedere questa con Artemide e Apollo perché Artemide e Apollo c'erano anche nelle monete che sono andate velocemente sotto la relazione di Filippo Giordano, quindi c'era un gemellaggio culturale, le stesse monete che coniava a Mestratos in quel caso le coniava pure Alesa Arconidea, questa assieme a tantissime altre, non si contano le emissioni monetali di Alesa, alcune veramente particolari, una su tutte con delle mani che si stringono per l'alleanza stipulata con i Romani. Una panoramica veloce, eh, i mosaici custoditi all'interno dell'Antiquarium Badia, se ne è occupata benissimo l'architetta Santina Levanto che saluto, e non mi dilungo, ma questi si possono visitare a differenza di quello che ho detto diverse volte lungo la relazione su Caronia, Tusa ha una buona fruizione, una buona fruibilità, qui siamo a Tusa Alta, la città vera e propria, e dove è custodita anche la statua, si vede in fondo di Claudio Pulcro ma anche se l'allestimento a Tusa è sempre in fieri, in divenire ora anche a Santa Maria delle Palate si, è aperta una, o si sta per aprire una sezione sulle, sulle epigrafie andiamo a Santa Maria delle Palate giusto per promemoria per chi non c'è stato o per invogliare a tornare chi già c'è stato questo è un monumento molto interessante dalla funzione funeraria eh, il cosiddetto colombario siamo in epoca romana e come vedete ci sono lungo le pareti delle nicchie che ospitavano delle urne quindi nel passato erano già avanti perché ora sta tornando il rito dell'incinerizione ad Alesa noi abbiamo tutti i tipi di sepoltura l'incinerazione, l'inumazione, quindi la salma così com'è e addirittura l'enchiutris mosse cioè il seppellire dentro, dentro che cosa? dei vasi nel caso di mortalità infantile come purtroppo c'era questa è una ricostruzione del monumentino sempre del colombario come doveva essere e con una copertura a eh, crociera con una volta che lo sovrastava. Allesa vi dicevo dal punto di vista urbanistico non teme paragoni, ha il tipico impianto eh, delle città greche a tutti gli effetti, cosiddetto a pettine. C'è una strada principale chiamata plateia per i greci Cardo, eh, per, il, eh, per, i romani, Cardo scusate, per i romani, intersecata da strade inferiori, Steno poi per i greci, Decumani per i romani. Questa è la strada come si presentava qualche mese fa, vi posso dire che rispetto a diverse strade fatte molto più in là di 2000 anni fa si conserva bene. Il fiore all'occhiello di Alesa fino a questo momento è sicuramente la Gorà, la Gorà che occupa tre isolati di quel, di quel tessuto abitativo che abbiamo visto poc'anzi e che ha un'articolazione veramente particolare con questo, con questo colonnato, anzi è un doppio colonnato perché si alternano eh, colonne realizzate con dischi di terracotta con colonne di pietra e con delle nicchie ricavate soprattutto in questa parte qui eh, che eh, accoglievano dei sacelli sacri, quindi si veneravano anche delle divinità. L'agorà, come tutte le cose e tutti i luoghi, ha avuto un'origine, un, un momento di evoluzione e poi una fine. Quando finisce l'uso dell'agorà, che voi sapete meglio di me: l'agorà per i greci, il foro per i romani, era il cuore della città dove eh, il commercio, la religione, la politica e eh, quant'altro trovavano espressione in quel luogo, i bizantini la utilizzarono invece, videro, trovarono questo campo aperto come luogo di sepoltura. Infatti una quarantina di sepolture bizantine, questa è una foto in cui c'erano ancora gli scheletri in situ, sono, insistevano sul piano di cotto dell'Agora. Oggi ne rimangono un paio giusto a vista. Eh, questa era, eh, non, era, non, non era stata fatta ancora la nastilosi, in questi giorni si dibatte se ricostruire e rialzare le colonne di, che sono cadute rispetto a un tempio o a qualcosa, questa quando la cosiddetta casa Peristilio, che era una delle, delle case eh, sotto la Gorà che era abitata da qualche personaggio in vista, ancora non aveva... La, quelle colonne che oggi sono tipiche questo è un momento di quest'estate perché dobbiamo dare merito alla Proloco di Tusa perché il Comune di Tusa si è fatto dei passi avanti e correggimi se sbaglio Sindaco perché c'è sinergia e interazione fra le varie parti e la Proloco o comunque le associazioni di Tusa organizzano tantissimi eventi, questo è un evento fatto come visita al crepuscolo da Lesar con idea e non sto esagerando Vedetemi, i visitatori che abbiamo portato noi in una sera sono finiti persino i biglietti, Alesa non li vede in un mese e mezzo, quindi questo vuol dire fare turismo. Poi la Gora di Alesa nel mio cuore sarebbe l'habitat ideale, la location perfetta per fare quella rievocazione del simposio di cui vi, vi parlavo. Qui ho giocato con le immagini di vasi veramente rinvenuti nella nostra zona con dei disegni grafici che animano la scena del simposio. Giusto per non lasciarvi col dubbio, al centro stava il cratere che era il vaso in cui si mescolava acqua, vino e miele perché gli antichi non lo bevevano come lo beviamo noi, eh, puro, eh, l'acqua si trasportava in questo contenitore particolare che ha tre manici, tant'è vero che si chiama edria e poi tutta una serie di altri oggetti che spero avremo modo di vedere sul posto. Lungo, per, eh, pa, continuando dall'Agora, si si arriva nella parte alta, si costeggia un muro in cui c'è questa questo grande blocco di pietre in cui ho evidenziato io con dei tratti grafici delle lettere incise, iero, quindi sacro, era ancora l'aria sacra. Quindi quando si dice le pietre parlano, è una frase che dico spesso, in questo caso parlano veramente. Questa è la casa eh, con le colonne anastilosi, sempre sotto la Gorà, però con... Una, uno sguardo all'ambiente perché come detto l'archeologia non è isolata, si inserisce in un contesto e noi qui abbiamo, intuiamo la fiumara di Tusa o di Pettineo, una delle eh, opere di fiumara d'arte, l'ultima in ordine di tempo, la piramide 38 parallelo e le moderne infrastrutture che per quanto discutibili ci vogliono pure perché noi siamo i primi a lamentarci sia quando deturpiamo il territorio ma quando dobbiamo eh, percorrere certe strade in certi tempi per arrivare a qualche luogo. Quindi dovremmo trovare un compromesso, tipica casa eh, ellenistico romana che si può trovare in qualsiasi sito mh, di questo periodo. Le cosiddette mura curviline o contrafforti che per, per decenni hanno fatto discutere. Recentemente anche se qualche indizio già c'era, secondo la professoressa Costanzi, ho avuto il piacere di assistere alla sua relazione come pure a quella degli altri professori che in quest'estate hanno scavato chi il santuario di Apollo, chi il supposto teatro. Questo elemento è sempre stato a vista e se confrontato. Con il fronte scenico di Solunto trova che Coevo trova dei, dei forti confronti. Innanzitutto permettetemi di ringraziare il club Lions Mistretta Nebro di e l'associazione culturale Restart, proprio per aver scelto la nostra cittadina quale sede di questo importante convegno. Questo può essere, secondo me, a mio avviso, un trampolino di lancio per i nostri territori. Quindi questo trinomio ambiente, archeologia e turismo è sicuramente qualcosa che noi dobbiamo eh, rivalutare. Questo oggi ci deve far capire che questi territori non vanno più, eh, l'economia di questi territori non può più basarsi su quelli che erano i servizi che un, eh, qualche anno fa potevamo, potevamo offrire. Quindi oggi dobbiamo fare sistema, dobbiamo fare rete, dobbiamo mettere assieme tutte le nostre comunità quindi i territori di Caronia, di Mistretta, di Tusa, di Santo Stefano, sfruttando quelle che sono proprio le bellezze architettoniche, quella che è l'offerta museale, quelle che sono anche i reperti archeologici presenti sul nostro territorio. Quindi noi ad esempio a Mistretta abbiamo in corso una campagna di scavi che sono, sono emersi accidentalmente a seguito dei lavori che stavano avvenendo nel centro storico. Ritengo che questo eh, possa essere anche eh, un, un sito molto interessante da un punto di vista archeologico e se legato a quelli che sono i rinvenimenti di Tusa, soprattutto di Alesa, di quelli che sono gli altri rinvenimenti che sono fatti nel territorio possono essere effettivamente un'attrattiva per questo, un turismo eh, un particolare, un turismo che è, è molto vicino, molto attento a quelle che sono le bellezze naturalistiche dei nostri territori. Sì, io infatti nel mio saluto eh, voluto anche rivolgermi ai giovani. Per esempio nell'area nell interna Nebrodi abbiamo voluto, eh, come focus tematico legato all'istruzione, porre un'attenzione particolare a quelli che sono gli indirizzi di studio nuovi. Abbiamo eh, cercato di eh, proiettare questi territori al di là di quelle che sono le, eh, le attuali. Gli attuali corsi di studio Ho rivolto la mia attenzione ai giovani Chiedendo eh, Anche perché ho manifestato loro Quella che era eh, L'idea che, che è nata Nei focus tematici All'interno dell'area Nebro, dell interna Nebrodi Quindi abbiamo eh, Cercato di affiancare Quelli che sono i corsi di studio Tradizionali presenti nel nostro territorio Con un nuovo indirizzo di studio Una sorta di liceo archeologico Che possa essere eh, che possa diciamo, trovare l'attenzione dei ragazzi e eh, ho detto anche loro mh, che l'archeologia non è qualcosa di antico, qualcosa di polveroso, deve essere fatta, se fatta con attenzione, se fatta con eh, un certo spirito può anche essere da stimolo verso nuovi eh, indirizzi, verso nuovi corsi di studio, verso nuove attrattive per i nostri territori. Il mio genere è costituito da banchi di, di argilla appunto che eh, ha reso famoso Santo Steno di Camastra in tutto il mondo per le pregevoli ceramiche e da arenarie, micage, quarzarenitiche quasi. È un territorio ameno dove l'uomo sin da epoca imprecisata ha iniziato ad insediarsi, dove ha potuto avere i, eh, le risorse che la terra nel modo migliore poteva offrirgli e questa è una carta che ho preso dalle, dai quaderni di archeologia nebroidea di Vittorio, eh, un, una pubblicazione di qualche anno fa, dove ci sono i principali siti archeologici del territorio stefano. Allora, le prime testimonianze di Santo Stefano le abbiamo riconducibili già in età preistorica. Il Massa, una fonte, ci dice che, avevamo, che i pescatori conoscevano nella zona di Ruosse, quindi nella marina di Santo Stefano delle grotte eh, all'interno delle quali c'erano dei ritrovamenti osteologici, grotte delle quali noi non abbiamo eh, notizia. Però eh, pochi anni fa, qua c'è Serena Testimone, siamo stati nella zona di e eh, poco sopra Portella Calcari, abbiamo notato, anche con gli altri ragazzi con i quali facevamo il corso, delle lamelle in selce, che ho qui fotografato, alla fine non ho neanche preso, e quindi ciò potrebbe farci presupporre una frequentazione del luogo già in età pre-protostorica pre, pre si conserva inoltre questa cuspide di lancia bronza con, con costolatura mediana e un pedungolo assiale per l'immanicatura che vediamo qui un attimo, ecco qua in età greca, molti penso, abbiamo sempre sentito parlare di questa noma questa città che dovrebbe essere dalle nostre parti, eh, abbiamo sempre parlato, sentito parlare della Pianume, abbiamo magari visto anche la mappa di Cluvelio eh, che anche tu hai fatto vedere prima e adesso io vi racconto quello che ho pensato studiando nell'ultimo anno un po' di più eh, sulle fonti eh, eh, e su questo argomento che mi è sempre interessato. Quindi nel XVII secolo Cluverio, un geografo, nella carta geografica della Sicilia antica pone Nomai nei dintorni di Amestrato in base a un passo di Silio Italico. Silio Italico è uno storico che nel primo secolo d.C. fa un poema e si chiama Punica. è un poema in versi dove parla appunto delle guerre puniche e in, questo, in un verso si legge Comitata nomais Veneta Mastraviris. Questo fa presupporre, dato che le guarnigioni di Mistretta e di e venissero insieme che fossero due città vicine. Stessa cosa conferma Vito Amico, uno storico catanese di cui tu hai già parlato, il Massa ha già citato, che asseriscono dunque che nome dovesse essere dalle nostre parti. A Mistretta, l'avevo già detto prima, è presente la via Numea, però non è chiaro a partire da che epoca questo, questa via prende questo toponio, quindi non sappiamo. Questa via in teoria dovrebbe portare verso questa città di Nomai, passando per Romei e poi risalendo nella montagna del Letto Santo, nella quale Pagliaro Bordone dice di aver trovato delle testimonianze archeologiche. Questa è la mappa di cui vi parlavo prima di Filippo Cloverio e è il, questo è il dettaglio della mappa, dove vediamo nome, ma in questo caso, come in tutte le altre mappe che sono state fatte dopo sul modello, sul modello di quella di Cluveri, è situata non tanto nel territorio di Santo Stefano, ma in un'area compresa tra i fume Alaiso, quindi il Tusa e il Monalos, il fiume Pollina, zona di San Mauro Castelverde. Ma lasciamo stare, non sappiamo che cosa ha portato a metterla lì. A ah, chi dici? Fa esasperato agli stefanesi. Quindi... No, ma non è citata, è citata da altre fonti oltre a Sidi Italico e lo troviamo in Diotoro Siculo, biblioteca e storica. Molti di voi conosceranno, spero, la storia di Tugezio, il re dei Siculi, che oh, i Sicoli sono la popolazione che era in Sicilia insieme ai Sicani e agli Elimi prima dell'arrivo dei Greci. A un certo punto nel V secolo decidono di allearsi insieme... E creare una siunteleia quindi un'organizzazione un autonoma dei greci che però non, non per forza in contrasto con questi ultimi Ducezio eh, preso dalla voglia quindi di ampliare il potere dei sicoli e ristabilire la, la, la, la, la, la loro autonomia conquista Aitnenessa una città nella valle del Simeto all'Argotosi ad ovest nel 451 a.C. occupò mozion questo è un frurion quindi una base, una cittadella fortificata che è stata individuata dagli scavi della Pambini, un archeologa eh, del Catanese mi sembra, nella zona di Vassallaggi in provincia di Castanissetta. Quindi in questo, in questo luogo Ducetcio sconfisse le forze coalizzate di Siracusa e Grigento, che erano le maggiori città greche dell'epoca. Passato l'inverno, durante il quale si era accampato a Nomei, venne Ivi sconfitto da Siracusa e da Grigento e Ducezio appunto si rifugiò supplice verso gli altari siracusani Graziato fu mandato in esilio e tornò nel 446 fondando come già detto Caleacte. perché viene fondata Caleacte? sì è l'ultima affermazione dell'elemento Siculo una nuova capitale dei Siculi possiamo interpretare ma c'è il consenso di Siracusa Siracusa era già entrata di nuovo in conflitto con Agrigento e aveva bisogno di avere i suoi interessi sulla costa settentrionale dell'isola che ora vediamo questo è il passo di Diodoro Siculo, dove leggiamo appunto Noma. Ecco. Di eh, i siracusani avevano bisogno di ostacolare eh, i traffici che gli agragantini avevano sulla costa settentrionale dell'isola e richiamando Dugezio e con la collaborazione della città di Erbita e del tiranno Arconi dei Primo vanno a fondare Caleacte. Abbiamo, visto questi, abbiamo sentito nominare questi posti I, a Itna, e Mozion, e Siracusa. Menai non in Paliche sono, sono la patria dei sicoli. Paliche era stata fondata addirittura da Ducezio. Automaticamente potremmo pensare che Nomai possa essere collocata in una zona centrale tra Itna e Mozion, quindi nell'area della, nell della Sicilia centro-orientale. Centro tra le pendici settentrionali degli play e la piana di Catania a dare maggiore certezza a questa collocazione di nome è un prezioso documento epigrafico, la lista dei Teorodocoi, i quali venivano nella ospitavano nella propria casa i Teoroi delfici che venivano in Sicilia per invitare le varie città a partecipare ai Giochi delfici. Questa epigrafe risale alla fine del III secolo a.C e in essa è visibile l'itinerario che i Teoroi compivano per passare nelle varie città essi partevano da Camarina in questo tratto dell'epigrafe vediamo che partendo da Camarina passavano da Ibla da Ergezio e poi arrivano a Noai che è la forma contratta, è una forma corrotta per il più di Nomai e la linea successiva è mancante, non sappiamo quale città e seguisse Nomai nel, nell'itinerario dei teori delfici ci sono due ipotesi per alcuni è, sono gli Assirini la città de, degli Assirini quindi Astro, per altri è Agaturnon quindi è stata collocata nella zona di Capodorlando e, tanto a queste epigrafi quindi se vogliamo far coincidere Noai la, come forma corrotta di Nomai, di Nomai andrebbe collocata eh, nell'insediamento sì, nella città sicura, ritrovata ma eh, ancora senza nome di Monte Iudica e anche continuando con l'itinerario, Camarina Ergezion, nelle pendici, centrale delle blake, ci sono diverse montagne nella zona di Ricodeo, Bea, Monte Casa Sia, tra, tra i tanti Astorus nell'altra presentazione c'era la stessa teoria riproposta però con eh, Agathurnon che andrebbe a far spostare la collocazione di nomei in un'area più interna e più vicina alla nostra, all'area all nebrodea, magari dei de nebrodi meridionali. Poteve, eh, questa teoria ha un vantaggio dal fa, anche dal fatto che Plinio il Vecchio nomina la popolazione dei nomei collegata a quella dei de, de, de Tissensi, Tissa di recente è stata quasi con certezza individuata nella zona di Randazzo, c'è anche uno studio... Di Collura che è fiducioso su questa teoria. Tornando al poema punica di Silvio Italico, nei codici manoscritti che ci hanno tramandato il poema si legge però: Comitata mena, mena, Menois Venita Mastraviris, Nomei sarebbe quindi una, una, una correzione successiva a fine di metrica e farebbe saltare il legame che principalmente ha fatto porre a Cluverio Nome nelle vicinanze di Amestrelos.